il giornale di Casoria si trova in un luogo molto particolare, un calderone di idee adatto a chi piace inventare e costruire oggetti. Siamo infatti a pianura nella sede del Fab Lab Napoli, un'associazione di promozione sociale, laboratorio per makers napoletani e creativi. Per capirne di più sul funzionamento e gli scopi del Fab Lab, ma soprattutto assistere alle dimostrazioni di queste macchine spettacolari di cui è fornito, abbiamo intervistato uno dei fondatori, il designer Antonio Grillo. Sono un designer e ho sentito la necessità tre anni fa di creare un posto che mi facilitasse la possibilità di creare i miei progetti ed era la possibilità agli altri di tirare fuori i progetti dal loro cassetto e realizzarli. Quindi insieme a Filippo Sessa Tre anni fa abbiamo fondato il Fab Lab Napoli e subito abbiamo iniziato a costruire la nostra community di persone con diverse competenze e quindi in questo modo abbiamo man mano creato il laboratorio che oggi si trova a Napoli in un casale gestito dal comune di Napoli ed è la casale della cultura. Il Fab Lab è un luogo dove persone e quindi conoscenza condivisa e con l'ausilio di macchine digitali possono portare avanti i loro progetti. Qualche esempio. tempo fa non era possibile perché per costruire un prototipo, un oggetto in tre dimensioni, bisognava andare in un'industria di prototipazione. Quindi con la democratizzazione invece delle macchine, eh, cadendo i brevetti del, dell'FDM prima, eh, si è, è avuta la possibilità di eh, poter eh, utilizzare queste macchine, perché sì. il nostro Fab Lab è basato su un'associazione di promozione sociale e il, il suo funzionamento, il suo sostentamento è basato sui, prima di tutto sui sponsor, tipo il Comune di Napoli che ci dà la possibilità di. Eh, di di insediarci in questo posto, che è la Casa della Cultura, come dicevo prima, e alcuni sponsor tecnici come Sintesi Sud, che ci permettono di avere macchine sempre aggiornate, tipo una litografica piuttosto che una fresatrice o man mano altre macchine. E la quota associativa è di 50 euro l'anno, questi 50 euro l'anno servono in parte per l'assicurazione, e la metà viene convertita in crediti, quindi per ogni quota associativa ci sono all'associato 25 crediti. Questi 25 crediti finirebbero subito se l'associato utilizzasse il Fab Lab soltanto come service, service, di presa o service di stampa. Quindi per stampare oggetti o esatto. esatto. per tagliare quindi, altri oggetti. Quindi insomma. in realtà abbiamo pensato di introdurre il sistema dei crediti per, non per mettere barriere ma fondamentalmente per capire se la persona è interessata momentaneamente soltanto al service e quindi questa è una cosa che il Fab Lab non fa eh, oppure vuole eh, partecipare, vuole eh, dare e ricevere conoscenza da, da, dagli altri associati in questo modo eh, abbiamo la possibilità di trasformare un tutorial di, di, un, di un associato in crediti e quindi dopo un po' di tempo riesce poi dopo a sfruttare i crediti per l'utilizzo delle macchine salvo per il materiale che puoi portare lui da casa, piuttosto che eh, trovare qui al FabLab, scambiarlo con altri, con, con altri utenti. E quindi questo sistema di crediti serve fondamentalmente a, a cercare di includere più persone più che escluderle. Sì, noi facciamo dei, dei workshop basati sull'utilizzo delle macchine oppure eh, su applicazioni in modo che la persona che si associa piena, eh, godrà poi col tempo della piena autonomia per utilizzare le macchine anche se abbiamo degli host, cioè dei ragazzi che si impegnano eh, nella settimana a, ad aiutare gli altri e a gestire un quel laboratorio allora questo è un progetto che nasce dalla Fabola Pongontea con Giacomo Falaschi allora, Questa è una versione che abbiamo chiamato ironicamente Nafalla per Napoli Falla eh, ed ha alcune, ha, ha alcune mh, differenze rispetto a quella originale ma basate soltanto sulla, sulla realizzazione dei corsoi per uh, reggi magnete La versione impartisce corsi soltanto agli associati perché legalmente un APS può soltanto impartire i corsi agli associati all'associazione un corso per realizzare una stampante 3D è basato soprattutto sul costo della stampante quindi sui componenti della stampante e poi su dei crediti per quanto riguarda l'assemblaggio. Quindi un utente si ritrova a spendere dei, dei soldi per, per l'acquisto del materiale e circa 50 crediti, tra i 50 e gli 80 crediti per la costruzione della, della stampante.